Che bellezza! Ragazzi questa qui è la casa. Mamma mia, si sta straordinariamente. Mamma mia. Penso che sono viva. Se devo ancora crescere. Continua a staccarle, zio. Bravo. Spacca St lo stacca, Ragazzi, ieri. Oh, vi dico solo che sono disfatto completamente. Sono distrutto. Ieri abbiamo fatto un allenamento. Mamma mia, ci sono distrutto completamente. E domani dobbiamo giocare la partita. Ci credete? Quindi ieri ho, ho giocato praticamente senza sonno. E oggi, zero recupero perché non so se riesco a recuperare entro domani. Domani dobbiamo già giocare la partita. Quindi immaginatevi voi che tortura dovrò far passare il mio corpo. Però bisogna adattarsi, però guarda qui l'Italia, paese numero uno al mondo ragazzi. Numero uno? Non si sente niente. Ma vai a fare una passeggiata, al tiro nel paese! Faccio poi un risotto coi oh. con i funghi. Con Mi faccio il risotto con le funghi. che non nessuno. La pentola, la pentola. Che pentola? C'è una pentola lì. E lì metterò l'acqua perché te ne Se non c'è bestiame entriamo. Se c'è bestiame non restiamo stiamo ah. Giganteschi! Mamma mia! Guarda qua! Queste sono piante dei fichi d'India. Ah andate a prendere la signora! Eccola qua! E qua! È qua. È qua, si qua, qua si Cade uno Ci sono tutte spine! Oh, non so. Anche questa qua, tutte spine! Cosa? un bel salto prima della partita allora cosa c'è qua? ma ah, ci sono i funghi e eh, ma non sono buoni magari no sì, questi non si possono cucinare questi non sono buoni e come fai a sapere qual è buono? Eh, se ne trovo qualche giorno te lo però ha piovuto poco e ci vuole il sole per fare i funghi. ah ci vuole il sole vitamina D vedi che ho trovato un po' ah, sparagi? sì mm. allora... questo è il fungo, vedi? sì uh -huh. ah che bello un mm. po' da mm. un medaglio sparagi facciamo bel risotto ve lo faccio mangiare perfetto ma io voglio anche le uova? le stuova? Eh, nel risotto metti uova le metto ovunque le uova? No. non, non l'avevo visto eh. Carmosi ah ma perché il paesaggio è troppo bello non riesco a guardare per terra come faccio a guardare per terra? eh sono lì in basso ma troviamo qualche fungo lo mettiamo me in mezzo al risotto eh? non vedo l'ora di trovarlo allora trova. come mai che l'ho trovato io non lo so tu vedi l'asparago? piccolo però tenero tenero per noi va bene queste sono le piante tu queste sono le piante degli asparagi oh cavolo guarda qua guarda e questi buchi chi li fa? eeeh facciamo risotto <ride> facciamo risotto siamo risotto dei buchi <ride> Purebrezzo. pure brezzo questo sole calore questa è una tana del fungo si chiama tana ah. mm -hmm. qua, quando è il periodo buono escono cioè ragazzi guardate qua mamma mia Le formiche! Formiche! C'è una formica nera che non si troppe casco Ma cosa serio eh! <ride> cosa fai? Era bloccata qua! Mm. È bello questo! Prendo anche piccolo che così.. Con il risotto va buono! Ma dritto cagliere là! Dove? Di là cagliari! Se vuoi andare dentro al chiuso, vai dentro al chiuso. Se vuoi andare a casa andiamo a casa. Campagna ti fa bene, eh, Pff, Mamma mia! Ci non vedevo l'ora. Questo qua è in mezzo, Busacchi. Ok. Busacchi. E quella a destra? Quella a destra... Vedi dove c'è la, la neve? Sì. Lì è la catena del genna argento. Andiamo con le ragazze. Eh, Questo qua è morto se l'ha mangiato qualcuno ha ah, ma mangiato un pezzo qua oh. <ride> occhio eh. Eh? mamma mia come l'ha visto ma secondo te guarda quante ne ho trovate ma sono da qua che ci sono gli affari oh, mamma mia mi fa un togliti che figo oh. <ride> sapevo che voleva miscarpe questo qua Vuoi andare o non andare Ma fra dove vai che ti perdi eh? che fra quelle lì eh, che ti sto dicendo che c'hanno google mouse eh, dove qua stiamo arrivando stiamo arrivando occhio vecchio questo! Uh. ma pure le pietre mi sembrano belle ragazzi allora, allora, c'è da No, l'altro, quello, quello. Bru, attento non cadere. Hai Il visto tanti? Eh, quando finiamo la partita vogliamo un bel risotto. Alle tre inizia la partita. Alle tre gli altri perderanno. Cavolo. Speriamo che vincette. vincente. Speriamo. Siamo sì, venuti a posto. Che adesso sono diventati ricchi e non ne vogliamo più di quella roba. <ride> Ma prima, sai, la vita era diversa. Allora. Non c'era mica tanta roba, eh. C'era una alla guerra qua. E alla sera, invece di andare a comprare la pasta asciutta, faceva, tagliava fettine il pane sì. e lo faceva cuocere, e ci metteva sul sugo, come la pasta, no? Ah, il faceva, della e mangiavamo quello. Oh. Oh, mamma mia! Adesso invece siamo diventati ricchi. Ricchi, eh, ricchi dentro! Eh. <ride> Con la guerra, guerra. c'era il deposito dei militari, c'erano le mezze degli ufficiali ah. e quindi veniva continuamente bombardata. Dalla la guerra contro chi? E quella per la seconda guerra mondiale? Ah, la seconda guerra ah. mondiale. Mussolini si ha messo nei guai. Eh, Mussolini, sì. Una buona fine. È stata la fine che si meritava, non giusto a più. <ride> Qua con la Mussolini la guerra. Mussolini è l'unica cosa che hanno fatto brutto. Perché loro l'hanno eh, sparato, sì. sparato, lei si è messa si è messa davanti per, ah, eh, per proteggerlo, proteggerlo e hanno sparato anche lei. Però quello che è stato brutto l'hanno appeso in un palo, ah. l'hanno appeso con la testa in giù e tutti li sputtavano. Ah, non lo sapevo. Hanno che... fatto un'azione un atroce anche. Eh, beh, tu l'hai ammazzato, boh, finisce lì. Com'è che si vedeva con la guerra? La ricordo eh, quando avevano, avevano fatto una fossa lunga così, profonda, sì. e noi bambini ci mettevamo dentro queste fosse con le coperte e poi pam, pam, pam", sentivi le bombe, si, Bom", le bombe sentivi scendere. Vediamo che non ci c'era più. Ah sì. Ora allora, sono un po' bianchi. No, lo vuoi. No. No No? no. Oh. Epic fail della giornata Li rimettiamo dove erano Ma vuoi? Sei dove non ci arrivo Vai, vai, vai oh. Sa bicocca questa? Non so che diamo Le mandorle ah. Eh allora la pesca Ma che pesca? E <ride> eh, le mandorle Adesso È, oh, è un frutto quella se la tagli Ah si sì, se la taglia. Prova tagli. la pietra piccola vai. Dolce, dolce. So. fammi sentire un attimo fanno anche i dolce con questo eh si sì. trovate un'altra qua questa è una a pieno qua c'è soprattutto quella parte lì però you know, I'm saying I'm lazy so I think I'm just gonna eat from here you know I'm saying eh, no cavolo queste sono già state mangiate Credevo anch'io, credevo. Servono le mandorle e non devo ancora no, andare a. Eh. Ah, eh. ah va, domani devo farli vincere, diverso, no? Giocare? Ecco ah, uno, uno. Ah, devo fare il video per la mia gang. Wow! Bellissimo! Ora qua, per tutti quanti! cavolo, sono buone! Yeah. Sì, sì, sono veramente buone. Bella alba. Ah, sì. Norina, due. Non me l'ha fatta cadere. Non si può, non si può. A chi tocca così? No, no dai da lui che è magrolino. E la ragazza ce l'avete? La no. no, siamo sempre in viaggio. Come facciamo a ragazza? Eh, non abbiamo una ragazza stabile. E quella è stantanea fette. Quella è spontanea. Eh, Quella è Neanche quelle. No. no. L'avevano abbandonati. Ah sì? Eh, l'avevano abbandonati. Eh, oh, sono belle. quelle, eh, yeah. si vede è sono belli per noi. Cucciolini. G questo. <laughs> Okay. Ciao ma, ma fra vecchio il latte vero no bs no bs Senta ragazzi la tolte, Lato, senza lattosio sardo ma il latte ad alta digeribilità Indicato perché è intollerante al lattosio. Cioè si è digerire Aha. il lattosio, lo zucchero naturale del latte viene scomposto no, molto... Voglio una le... No, va. faccio Oh, grandioso. <ride> per quello che tu devi provare. Ancora. Con il caffè. <ride> Capitolo 2. C'è gaspia. No, questo nero, non sono spaventato. Eppure eh, ehm. la fotocamera non può far vedere la bellezza. Ma ci stai, ci stai e non, non può farti no. sentire quello che sento in questo momento. Fatto sta ragazzi che domani... Ciao, papà. Si dà l'ultimo muscolo del corpo perché che si perdono, è finita. Si retrocede dalla promozione, quindi dobbiamo fare di tutto. E dare il massimo ragazzi quindi Bel po' oh Mi è caduto ragazzi mi è caduto Voilà ragazzi Se no Cavolacci vecchio si gioca zio buono e ora Ragazzi Ogni partita è come se la fosse l'ultima E questa per me veramente Lo sento come se la fosse Sarà prima dopo tanto tempo E l'ultima <ride> Ma che Stai da con te che non c'è il campionato il bello è che Hanno mandato il cartellino Tutto è pronto E <ride> giù mi sembra uno scherzo Quindi adesso Devo uccidervi E si va in battaglia Ragazzi ricordatevi Che quando ci credi tutto è possibile Ci vediamo nel prossimo video Che vedrete come andrà واس في نجاحات بنور الحق والنصر